Passiamo adesso in rassegna le principali funzionalità di base dell'applicazione LibreOffice Calc. L'applicazione si presenta come un normale foglio di calcolo e può essere aperta utilizzando il solito doppio clic sull'apposita icona presente sulla scrivania. Chi già utilizza un foglio di calcolo per studio o lavoro non avrà difficoltà a riconoscere le classiche celle contrassegnate ciascuna da una lettera e un numero. Tali celle possono contenere testo, numeri o formule. Analizziamo rapidamente il funzionamento di LibreOffice Calc per poterne comprendere al meglio le metodologie di utilizzo. Inserendo all'interno della cella un numero e all'interno di un'altra cella un altro numero Possiamo eseguirne facilmente la somma selezionando una terza casella, cliccando il pulsante Funzione sulla barra superiore ed indicando le celle il cui contenuto vogliamo che venga sommato, separate dal simbolo uguale digitato sulla tastiera. Adesso... Modificando il contenuto di una delle celle in cui abbiamo inserito un numero, automaticamente verrà modificato il risultato della somma. Possiamo utilizzare LibreOffice Calc anche per eseguire delle operazioni matematiche più complesse. Analizziamo adesso il caso in cui si voglia effettuare una media. Un buon esempio può essere quello di voler calcolare la media dei voti ottenuti a scuola. Inseriamo in ciascuna casella un voto. Possiamo spostarci tra le caselle utilizzando il mouse o le frecce della tastiera. Inseriti i voti ottenuti a scuola nel primo quadrimestre, possiamo andare a scrivere all'interno delle caselle adiacenti i voti le materie in cui questi voti sono stati ottenuti. Infatti, le caselle di LibreOffice Calc possono contenere anche del testo. Ultimato l'inserimento di testo e numeri, passiamo all'elaborazione dei dati ed al calcolo della media. Dopo aver selezionato la casella in cui vogliamo appaia il risultato della media, Clicchiamo sull'apposito pulsante Funzione della barra superiore e dal menu a tendina scegliamo la funzione media. Selezioniamo le caselle che contengono i dati di cui vogliamo elaborare la media e questa sarà automaticamente calcolata e ci apparirà nella casella che abbiamo precedentemente selezionato. Anche per l'applicazione LibreOffice Calc è possibile salvare il lavoro effettuato, cliccando sul pulsante Salva e scegliendo Cartella di destinazione e il nome del file. In questo caso, prova, calcolo. Per salvare, basta adesso cliccare sul pulsante Salva. Ritroveremo il nostro file esattamente nella cartella in cui l'abbiamo salvato e potremo riaprirlo utilizzando LibreOffice Calc, modificarlo e salvarne una copia.